Che tu sia un imprenditore, un designer, uno sviluppatore, un SEO o un consulente di marketing, ti sarai reso conto che il web è soprattutto comunicazione. Puoi realizzare il miglior prodotto che esista sul mercato, sviluppare un sito graficamente meraviglioso, occupare tutti gli spazi di visibilità disponibili online. Ma se non sei in grado di comunicare nel modo più efficace possibile ai tuoi potenziali clienti, tutti questi sforzi saranno in gran parte vani. Ti sei mai chiesto quanto potrebbe migliorare il tuo business online se potessi comprendere nel profondo i meccanismi cerebrali attivati dalla tua comunicazione e che regole hanno? Che ruolo giocano i colori, le forme, le immagini utilizzate, il font, il copywriting? La disposizione degli elementi nello stimolare le aree più profonde del cervello umano? In molti pensano che l'obiettivo del mio lavoro sia aumentare i contatti o le vendite online dei miei clienti. In realtà è molto più di questo. Ecco perché quando mi chiedono cosa faccio, rispondo allo stesso modo di quando farmi la domanda è mia madre. Mi occupo di rendere più felici le persone. Il business è solo una diretta conseguenza. Lavorare online ci dà l'opportunità di entrare in contatto con le emozioni, le aspettative, i sogni di migliaia di utenti diversi, che tutta probabilità non incontreremo mai fisicamente, ma con i quali abbiamo la responsabilità di dialogare in maniera trasparente per trasmettere la migliore soluzione possibile al loro problema allineandoci a culture, aspirazioni, abitudini, ad ogni diverso ideale, obiettivo o pregiudizio e questo nei pochissimi secondi di attenzione che ci sono stati concessi. La sottile linea che separa un tuo utente dal diventare tuo cliente sta tutta nell'intensità delle emozioni che sei in grado di trasmettergli. Conoscere i meccanismi che regolano queste emozioni e applicarli ai tuoi progetti web significa avere in mano la ricetta per ottenere il massimo da un business online. La ricetta per interpretare molto più velocemente cosa non funziona e come potrebbero essere migliorate le pagine del tuo sito. La ricetta per aumentare vendite e contatti a parità di visite. Conoscere i meccanismi che regolano le emozioni umane significa possedere il vocabolario su cui sviluppare la migliore comunicazione digitale che tu abbia mai creato.